A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati al corso dedicato, mensile, eh, dedicato a un argomento molto molto interessante e molto importante. Che chi utilizza il price action trading diciamo che deve comunque conoscere perché comunque la conoscenza porta consapevolezza e quindi nel trading poi riusciamo a essere più efficaci ed è il uh, tema, il topic delle compressioni di volatilità. Bene, vedo che già ci sono un po' di persone presenti e che saluto come sempre, quindi un ringraziamento a tutti quelli che ogni volta sono interessati alle tematiche che noi Cerchiamo di trasmettere dedicate al trading con la price action. Bene, vedo che audio e video mi dite che sono ok. Bene, bene, bene, bene. Come è iniziato l'anno intanto? Come è iniziato l'anno di trading? È iniziato bene? Bene. Mm? Per tutto l'anno, come al solito, ormai da anni, comunque faremo questi webinar insieme a DG. Eh, io li chiamo più corsi perché sono dei veri e propri mini corsi di un'oretta eh, dove mh, possiamo insomma, discutere di tematiche molto, molto interessanti. Io spesso approfondisco molto in questi corsi. Eh, io ho iniziato l'anno, direi, discretamente bene. Sono contento. Ma per fare bene, come sapete, c'è sempre bisogno di un corretto approccio mindset, un approccio mentale al trading, eh, dove obiettivi, gestione del rischio, gestione del portafoglio, c'è un sacco di cose che vanno inserite per, per far sì che poi eh, si riescano i risultati. Quindi non è solo, oggi noi parleremo di una dinamica di prezzo, ma ricordiamo, voglio introdurre così questo corso non è solo quello, eh? anzi spesso la dinamica è quasi l'ultima cosa che si va a vedere per poi decidere se fare un trade o meno. Va bene? Quindi con questa introduzione eh, voglio iniziare no, perché eh, mi capita, non dico spesso, però mi capita frequentemente che al telefono con qualcuno di voi magari mi dite eh, sono, sono dieci anni che faccio trading e ancora non riesco no, ad essere continuativo, costante nei risultati e eh, lì, lì c'è da lavorare, ma da lavorare più che altro, dalla parte eh, dell'approccio diciamo più eh, nostro umano nostro, e noi di Airforex da ormai svariati anni facciamo dei percorsi ad hoc eh, abbiamo proprio eh, l'ultimo di questi che faremo questo weekend due giorni dedicato esclusivamente alla gestione emotiva non chiedetemi se ci si può iscrivere eccetera non ci si può iscrivere ormai è, è stato già creato tutto e quindi mi raccomando io oggi parlerò di questo uh, tema che è più dinamiche di prezzo ricordatevi che per fare un trading efficace uh, ci vuole anche tutta la parte insomma uh, dedicata alla gestione dei nostri comportamenti, delle nostre azioni delle nostre emozioni e tutte queste dinamiche molto molto molto importanti eh, se volete ovviamente eh, fare diciamo, degli approfondimenti eh, sapete che potete tranquillamente andare nel nostro sito ormai attivo dal lontano 2010 siamo online con questo sito airfox.com dal 2010 eh, anche nel canale YouTube siamo attivi con st dallo stesso anno con tutte tematiche riguardanti appunto il nostro approccio al trading, qui trovate anche un blog, trovate un sacco di cose interessanti da poter leggere gratuitamente, eh, insomma ci sono un sacco di materiale quindi se volete approfondire potete tranquillamente andare su questo sito Bene, adesso che ho fatto questa introduzione, sono passati i primi 5 minuti, eh, molte persone sono riuscite anche ad arrivare ed entrare, adesso possiamo invece noi addentrarci eh, su quella che è la tematica di oggi, che ripeto è una tematica molto interessante no? per chi fa price action, e sono le eh, compressioni di volatilità. Voi sapete, io mh, tendo a utilizzare molto poco, se non quasi in modo nullo, eh, le slide, tutte queste cose qua, ogni tanto le ho fatte per semplificare la vostra capacità di apprendimento, nel momento in cui mi ascoltate eh, però, eh, assolutamente, adesso abbiamo i grafici quindi eh, dobbiamo guardare i grafici e io farò eh, assolutamente esempi eh, dedicati al, eh, al trading attraverso il grafico in questo caso di euro-dollaro che meglio si addice, non l'euro-dollaro ma il grafico e questo tipo di eh, diciamo teoria legata al pratico meglio si dice al mio modo di spiegare quindi anche voi a capire le cose eh, a questo punto quindi eh, prima di tutto andiamo a capire che cosa intendo io per volatilità non è che cosa intendo io eh, che cosa eh, dice Treccani eh, riguardo la volatilità cioè che cosa è la volatilità per Treccani quindi non solo per Arduino è eh, il come dire ehm, il significato di volatilità per tre cani è la misura della variabilità dei prezzi di un asset di un titolo di una di una valuta eh, di un di un indice negoziato in un, in un mercato ufficiale eh, in un mercato ufficiale quindi è la misura della va variabilità dei prezzi hm? io personalmente Utilizzo molto la volatilità anche appunto sul tema, eh, che, sul tema della struttura e se io volessi spiegarvi in maniera un po' meno treccani la volatilità vi potrei far vedere un grafico e la capireste meglio. Cioè anzi vi faccio, mm, vi faccio un disegnino, prendo la matita qui, la pennetta, vediamo se riesco. Sta aprendo, ecco qua. Allora, la mia pennetta dice, questa qui è la barra di oggi, misura 100 pips. Questa qui è la barra di eh, domani, misura 140 pips. Poi abbiamo una barra piccolina, che misura 70 pips. Okay? Poi ne abbiamo un'altra piccolina che misura 60, poi un'altra piccolina che misura 60, un'altra piccolina che misura 70. Eccolo qua. Allora, ritorniamo un attimo a noi, facciamo così, togliamo via il numero di pips, facciamo così. Eh? Disegnino, facilino, Toh. facciamo questo. ok? Quindi, nel momento in cui io ho un movimento molto direzionale per me significa che la volatilità che per me come significato è range massimo minimo di una giornata o di più giornate quindi facciamo 0 100 0 100 quello è il range è la volatilità per me quindi tre cani dice misura della variabilità dei prezzi io dico Mm, come dire, spazio tra lo zero che è il massimo di giornata e il 100 che è il minimo di giornata o il contrario quindi tutto quello che c'è in mezzo da, dal massimo al minimo è volatilità se io ho eh, un mercato che per me come trader eh, sto dicendo come la guardo io se io quindi ho un mercato che eh, in due giorni, in due... Pensiamo al Forex, eh, in, due, mh, in due barre, misura eh, su euro-dollaro, per esempio, mh, 300 pips. 300 pips, qua e qua. Se succede questo, per me quel mercato sta aumentando la volatilità. Quindi c'è grande volatilità. Come adesso vedremo e come probabilmente, se avete, visto, se avete già tradato e avete già guardato i mercati, la volatilità non rimane sempre identica. Cioè non, è praticamente impossibile che un mercato continui a fare così tanti pips nella stessa direzione all'infinito. C'è un momento in cui lui si ferma, tende ad abbassare la volatilità. Quindi se io vado a prendere qui ok eh, 100 pips 150 pips qua ne ho fatti 250 e questo inizia a fare 70, 60, 60 50, 100 in questo frangente qui si è abbassata la volatilità ok? ci siamo? Facile, perché si crea una compressione di volatilità, io ho bisogno prima di tutto di un abbassamento di volatilità, ok? Quindi io ho bisogno di questa situazione, ho bisogno di quello che vi sto facendo vedere qui. Ho bisogno che dopo un movimento direzionale con grande volatilità, eh, lui abbassi che okay, già qui probabilmente no per me si crea una compressione di volatilità quando uno abbassamento della volatilità quindi abbassamento abbassamento vola 2 ho bisogno di un range di prezzo che rimane schiacciato senza creare un trend almeno per tre barre consecutive o maggiore quindi che si crei un mini box laterale perché? perché potrebbe essere che guardate, io sono in trend c'è una grande volatilità grande volatilità e poi il mercato la abbassa ma continua questa è abbassamento di volatilità, ma non è compressione di volatilità. Per me queste cose qui, parentesi sempre, non si leggono sui libri, cioè queste sono cose che io ho imparato e che mi sono costruito e creato col mio vestito per fare trading, dato che io sono un trader privato, professionista da tanti anni, e mi sono creato il mio vestito. Avete capito? Cioè, eh, quindi non è che io queste cose le ho lette nella, eh, nel, nel, nel libro, quello che chiamano la Bibbia, che poi, boh, perché la Bibbia, non... Beh, comunque, e il, il Murphy, no? Quelle cose là. Chi se ne frega? Poi magari sì, sì, si parla anche di compressione, ce l'ho anch'io quel libro, però questa roba qua, poi magari quel libro ne parla anche in modo diverso le compressioni. Vi dico il mio modo, no? Di vedere questo tipo di... Eh... Di, di, di dinamica di prezzo quindi questo abbassamento di volatilità seppur magari per altri può essere compressione per me non lo è, non è una compressione di volatilità che mi interessa ok? quindi la caratteristica seconda eccola qua io devo avere un mini mini perché c'è bassa vola box laterale ovviamente perché abbiamo detto che rimane lì mini box laterale quindi da, una, da range di pips, facciamo l'esempio che siamo sul forex, massimo e minimo di giornata, ampio, si inizia ad avere un range più basso e da tre candele, in, tre comprese ovviamente, da tre candele dalla terza in avanti, possiamo definire questa una, una mini compressione di volatilità che può essere utilizzata per il trading questo per quanto mi riguarda, quindi almeno tre candele. quindi terza caratteristica, se vogliamo, dobbiamo avere eh, almeno tre barre, mm? almeno, vediamo, cerco di scrivere bene, non è facile, però a me fare le slide, almeno tre eh, giorni facciamo, days, ok? Perché stiamo sul daily, ecco, eh, io... Ecco, faccio un altro, un altro appunto per chi magari segue per la prima volta un corso mio Arduino schenato eh, io opero esclusivamente su grafici giornalieri e settimanali questo si può anche creare su settimanale eh? days week e quarta cosa che però è un, un, un più che possiamo mettere spesso, quindi non è una caratteristica No, non stiamo parlando di trading system qui spesso forma all'interno di questi eh, mini range, mini box laterali, forma delle... cosa? Qualcuno lo sa? Delle inside bar. Mm? Quindi può succedere che all'interno di questa di questo mini box si creino delle barre inside, che sono appunto quelle... Eh, giornate che hanno massimo e minimo all'interno dei massimi e minimi precedenti quindi si crea ancora più compressione può capitare, capita spesso come ho detto qui, no? capita spesso quindi ripetiamo, adesso andiamo nei grafici ma prima di andare sui grafici volevo un minimo di teoria perché così quando andiamo sul grafico e vediamo degli esempi degli ultimi 12 mesi di euro-dollaro andiamo a vedere un attimo, anche perché devo ancora spiegarvi delle cose prima. quindi eh, prima di tutto abbassamento di vola, ho bisogno che per avere un, una compressione si abbassi il range massimo e minimo di pips. Seconda cosa, non può essere continuativo continuare il trend, se no non è una compressione per me, è si abbassa la vola e basta. Ok, da qui magari potrebbe boom ripartire al rialzo per esempio, oppure fare un'altra barra forte giù al ribasso, non c'è compressione, non mi interessa. Mini box laterale, eccolo qua. Tre, devo avere almeno tre giornate o maggiore, su daily, weekly, ovviamente, cioè, su tre giornate, tre eh, barre, su daily, su weekly, quattro, spesso formano, su questi range, ci sono queste compressioni, ci sono degli insight. Ok, queste qui è per riconoscere una determinata dinamica di prezzo. Ottimo, dice Davide, benissimo, ok? Bene, detto questo, io posso cancellare, è vero ragazzi, posso cancellare, quello che ho messo, i vostri appunti li avete presi e adesso vediamo come utilizzarle nel trading invece queste dinamiche di compressione ok? via ho preso gli ultimi 12 mesi di euro-dollaro, vuol dire 12 mesi vuol dire che eccolo qua vedete da linea blu nel blu oggi è il 15 di eh, febbraio ok 15 ho messo dal 15 al 15 del febbraio dell'anno scorso quindi proprio 12 mesi ho preso il mercato tra i mercati questo è uno di quelli che faccio io ho anche uno short qui in questo momento sto short però ho cancellato la possibilità che si vedano le operazioni sulla piattaforma pro real time perché così non si crea confusione Ehm... Um, Ok, tra l'altro domani se venite alla Turbo Trading Room di IG alle 3, sarò io su YouTube, eh, la vedremo anche l'operazione, perché l'ho fatta anche con i Turbo, tra oltre che con i CFD, quindi la vedremo. Eh, allora, come utilizzare nel trading no, questo tipo di eh, compressioni di vola? Allora, io mh, vi devo dire delle cose prima di vedere questi esempi perché altrimenti non ha molto senso. Poi possiamo vedere anche degli altri se c'è tempo, eh, per carità. Allora io, eh, per utilizzare queste compressioni, quando si comprime prezzo, attendo sempre un segnale di trading, quelli che io chiamo trigger dei miei. Quali sono i miei? Sono, ovviamente oggi, cioè, non è che possiamo andare a fare, ne abbiamo comunque un sacco, li trovate... Eh, sui vari corsi che trovate sul mio sito li trovate sui canali youtube svariati webinar e pillole li trovate sul canale youtube di IG fatti da me quindi ve li dico così un po' eh, rapidamente la FTV vabbè quella è la mia strategia diciamo eh, cardine creata da me e poi abbiamo le pin bar abbiamo i doppi massimi, i doppi minimi higher e lower, close abbiamo i, uh, le inside fake out e uh, abbiamo le trap bar, le barre trappola, ho fatto proprio un corso qui con voi a metà dicembre e, e tutti questi, questi trigger qui, va bene? Questi sono un po' i principali, diciamo. Le inside anche in realtà, no? Uh, anche se l'inside, io tendo a non tradarle, sapete, preferisco l'inside fake out, cioè il fake dell'inside, ma comunque anche durante quest'anno magari potremmo anche rifare eh, dei, dei, dei, dei webinar, dei corsi relativi ad alcuni trigger, relativi ad alcune dinamiche che eh, so che molti di voi insomma vogliono, vogliono avere anche per aggiornare un po'. No? Certe, certe cose mi fa piacere. Ecco come le utilizzo. Allora, io attendo sempre un segnale, dicevamo un trigger di questi all'interno o subito fuori dalla compressione, che dia trigger meglio se alla continuazione di trend della gamba precedente meglio questo non opero per forza nella direzione che brecca ma dove noto la falsa rottura quindi opero solo in presenza di trigger post compressione di vola <ride> ripeto attendo un trigger dei miei pin bar doppi mini doppi massimi FTV, questi qua, no? trap bar, all'interno o fuori, subito fuori dalla compressione e spesso in continuazione di trend. Quindi, ripeto, non opero per forza nella direzione che brecca, come vedremo, ma solo dove noto una falsa rottura. Quindi opero solo in presenza di trigger post compressione di vola. Ci siamo? Ho ripetuto due volte. Adesso andiamo a vedere. Allora, qui eh, partiamo da. Eh, partiamo da. Partiamo da. Andiamo indietro. Andiamo ovviamente dall'inizio, eh, dal 15 gennaio, eh, dal 15 febbraio dell'anno scorso. Eh, tiro via un attimo da qua, così vedete meglio. Faccio così. E io ho segnato la prima. Ovviamente, adesso io tiro via questo, così voi capite meglio quello che io sto dicendo. Eccolo qua. Allora, che cosa succede? Andiamo a vedere. Guardate il movimento che c'è qui e il mercato come si è poi compresso. Quindi noi abbiamo una, prendiamo le ultime 3-4 barre, prendiamo questa barra a 120 pips, high low. Lo vedete, lo vedete sul, vedete? High low, 1.05, 0.0120, no? Sono 120 pips. Andiamo a vedere qua, boom, high low. 88 pips. Hai lo 89 pips. Hai lo 63 pips. Hai lo 51. Hai lo 62. Hai lo 62. Quindi noi abbiamo guardate nel movimento una mini compressione di tre candele. Quindi c'è stato un movimento, comprensione di tre candele, guardate cosa è successo all'interno, in questo caso, quello che dicevo prima della compressione. Pam. Movimento verso l'alto, ritest dei massimi della compressione, butta giù. In questo caso, qui si ha a che fare con una dinamica di continuazione della tendenza precedente, compressione di volatilità. In range non c'è direzionalità, rimane lì fermo, un po' su, un po' giù. Okay? Non c'è continuazione così, bassa volatilità, ma rialzo. C'è un po' di rialzo, un po' ribasso. E poi c'è che cosa? Questo, che è una pin bar che ritesta i massimi. In questo caso io posso definire questa lateralità, questa compressione, una compressione di volatilità su cui si può operare, e quindi potrò optare per vendere nel momento in cui brecca al di sotto con uno stop che deve essere sempre almeno o il 50 o il 100% della vola. Quindi in questo caso per esempio almeno uno stop là sopra. Ma okay? oggi non voglio parlare di stop, non voglio parlare di cost perché ne abbiamo già parlato un sacco di volte, ne riparleremo. Oggi l'argomento è cercare di farvi entrare un po' nella mia testa quando vedo questo, questo tipo di dinamiche. Mm? Questo certo tipo di dinamiche. Quindi in questo caso non, ci sa non saranno tutte. Non ci sarà in ogni compressione la possibilità di entrare. Eh? Ve lo dico. È già è così. Quindi, questa è qua. Poi andiamo a vedere qua. Guardate cosa succede. Altra compressione di volatilità. Beh, Guardate, eccolo qua. Quindi il mercato aveva fatto una gamba qui, poi giù, una gamba qui, e poi inizia a abbassare la volatilità. Guardate. Soprattutto già da qui in realtà ma se io volessi prenderei principalmente queste 3-4 candele che rispetto ai movimenti precedenti di grande vola sono molto più piccoline. Soprattutto queste ultime 3-4 no? guardate qua 75 qui abbiamo ehm, 48 addirittura qui eh, 57 qui abbiamo 54 guardate dove arrivavamo la volatilità alta, 116, arrivavamo, non serve neanche a vedere le 115, no? poi inizia ad abbassarsi. Quindi abbiamo praticamente un abbassamento della vola in lateralità, rimaniamo lì e si abbassa la vola. Quindi in questo caso il mercato aumenta poi la vola e rientra. Che cosa è successo qui per chi conosce un po' le mie strategie? Questa è una doppia un informazione di prezzo. Quindi qui c'è la, la compressione. Io non entro come spesso si no, eh, breakout della compressione non mi interessa. breakout della compressione non mi interessa. Io guardo, così dicevamo prima, non opero, ehm, attendo il trigger dei nostri, all'interno subito fuori della compressione non opero per forza nella direzione che brecca, ma dove noto la falsa rottura. Cos'è questo? È una trap bar, eccola qui, verde, che viene triggerata qui sotto, e anche un doppio massimo lower close con quella rossa. Quindi è un nostro segnale che arriva fuori dalla compressione, cioè lui esce, io non entro a breakout, non esiste, mi fa il rientro, e qui allora per me è un qualcosa di interessante. Ok. Dopodiché andiamo avanti, altra compressione di volatilità, guardate qui, mercato che eh, dopo un grande movimento inizia ad abbassare la vola, anche qui però, qui vabbè. Facciamo, facciamo una cosa insieme, questa e questa, quindi questa, guardate l'abbassamento di volatilità, eh? lo vedete? Guardate queste barre rispetto a queste, come range massimo e minimo, eh? è ampio, ma questa è piccolina ma è in continuazione, è grande il tutto, qui lateralizza ed abbassa la volatilità. Lui in questo caso non ci fa far nulla sinceramente, vi dico la verità, cioè lui rompe qui, poi si rialza, questo è un outside bar, potrebbe essere interessante vendere qua sotto, no? ma in realtà poi lui continua e fa un ulteriore, um, un ulteriore uh, abbassamento di vola e compressione. Guardate qua, questa, quindi qua rinizia, aumenta la vola con questa, con questa e con questa, aumenta tantissimo, guardate come si restringe, L Avete visto qui? Quindi noi abbiamo questa barra di giovedì 14 aprile 22 che è di 165 pips, questa che è di venerdì 15 aprile, per che cancello un po' di... Qui, se no non vedo più niente. È di 28 e 9, 29 pips. Qui abbiamo detto 165, 29. Ok, qui abbiamo 51. Qui abbiamo 53. E poi riparte. No, quindi fuori esce l'altra compressione. Eccola qui. eh? Poi usciamo dalla compressione. Io non entro sul breakout, abbiamo detto. Non entro sul breakout della compressione. Fam, eccolo qua. Che cosa succede? Succede che qui ci fa un FTV pin bar nella tendenza, ovviamente, della, del movimenti precedenti. Quindi anche questa mia compressione che trovo, io non vado a comprare buy stop, sell stop, quindi ordine pendente sopra o sotto la compressione, come magari posso insegnare i libri di analista tech, non lo so, io non, non utilizzo quel tipo di eh, approccio, ma utilizzo la, la mia price action, personalizzata da me, ed ecco qui, no? eccolo qui, eh, la pin bar. Quindi nella nostra classificazione, abbassamento di vola rispetto ai giorni prima, range di prezzo che rimane schiacciato senza creare un trend, ovvero mini box laterale, almeno tre barre o maggiore, spesso forma delle indecision delle inside bar eccole qua guardate qua inside bar di questa come la utilizzo attendo ok un segnale eccolo qui all'interno o subito fuori dalla compressione e non opero per forza nella direzione che brecca come in questo caso qui brecca al rialzo ma dove noto la falsa rottura guardate qua c'è tutto avete capito Anni, anni e anni di mercati, davvero, eh? perché eh, le compressioni nessuno ve le spiega così, compressione è, per l'analisi tecnica è ta, compressione, brecca, dove brecca? No, per me no, quindi c'è lo studio precedente, c'è questa dinamica, io aspetto il trigger e poi vedo che succede, ok? Ancora anche qui, guardate, eh, compressione di volatilità, hm? Quindi si abbassa la volatilità, qui non ci sono, non c'è nulla, non avrei fatto niente sinceramente, vi dico sinceramente, eh, questa è la prima, in realtà questa se vogliamo è anche un FTV, questa, quindi c'è, questa è una trap bar però, vabbè, non voglio poi risultare incasinato. Oh questa, guardate qui, guardate questo, questa è una compressione, il mercato aveva eh, mosso con delle candele a alta volatilità, si abbassa notevolmente, inizia a lateralizzare, molto forte, Qua, questo. Range molto ristretto, anche rispetto a quelli precedenti, che comunque non erano enormi, ma molto ristretto ancora. Vedete? E non è solo ristretto, quindi bassa volatilità, ma anche lateralità, box, box laterale. Quindi box laterale più bassa volatilità uguale compressione di volatilità. Almeno tre barre, poi ce ne sono quattro. Cosa succede successivamente? eccolo qua doppio massimo lower close uno dei miei trigger allora eh, se andate anche sul mio canale ma anche quello su G, sul mio canale c'è una playlist che si chiama corso price action è completamente gratuito cioè sono degli webinar dedicati ai doppi massimi doppi minimi doppio massimo lower close doppi minimi, eh, doppio minimo lower close non c'entra niente col doppio massimo doppio minimo analisi tecnica ecco tanto per farvi capire quindi se volete potete consultare nella playlist, andate sul menu del mio canale YouTube, playlist, trovate corso price action, uh, corso price action, una cosa del genere, e lì ci sono tanta video, che spesso poi vengono anche aumentati perché io ne faccio ogni tanto, e lì trovate i corsi addirittura sui doppi massimi, doppi minimi per esempio. Poi c'è scritto anche dei libri, ci sono un sacco di cose anche sul sito. Doppio massimo lower close, avete visto? Quindi... Uh, siamo assolutamente eh, in linea con, la, con il nostro piano, con la mh, precisa diciamo eh, idea di quello che noi vogliamo vedere quando succede una cosa del genere. Quindi compressione di vola, mini box laterale di almeno tre barre, spesso forma anche delle inside, in questo caso non, non sono proprio delle inside, però insomma spesso... E eh, io opero non per forza nella direzione che brecca in questo caso, magari potrebbe essere che abbia breccato prima al rialzo, vedete qua su, ma, ma dove noto la falsa rottura. Quindi aspetto la close di giornata, è molto importante, ovviamente. E poi posso decidere se farci magari un trade short. No, con l'obiettivo, magari poi vabbè, il minimo. Anche qui, non sto parlando di stop, di cose sapete che io. Per darvi ecco così un, una, uno spunto, solitamente lo stop lo metto almeno almeno o il 50% della vola del trigger o il 100% della vola del trigger. Quindi lo stop o qui o qui. Mai prima, mai troppo attaccato. Ok? Va bene? Benissimo. Andiamo avanti. Oh, fate domande eh, se cioè io sono qui... Altra compressione di vola, quindi in questo caso è post ritracciamento. Il mercato ha mosso in vola, aveva abbassato neanche tanto in una candela, quindi non sono tre. Poi qui inizia ad abbassare, guardate qua da qui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possiamo qua inizia, quindi 8 candele di abbassamento di vola, direi laterale, no? Guardate qui, molto laterale. In questo caso lui praticamente brecca però continua quindi non era semplicissimo qui trovare uno spunto se vi devo dire però è un qualcosa che magari sa solo chi ha fatto i percorsi con noi, ha studiato magari il nostro corso FTV, le nostre cose, chissà sa che questa qui è un FTV power. Quindi, questa, quando noi vi abbiamo, quando io vi ho detto come utilizzare nel trading, attendere un segnale dei nostri all'interno o subito fuori la compressione, eccolo qua questo è all'interno della compressione di vola, forma questo trigger eh, nella direzione della gamba precedente, diciamo che chi è un po' più smaliziato personalmente, ecco io, questi trader li posso fare ovviamente, però adesso qui era anche per darvi delle idee un po' più, meno, meno, eh, così, meno sofisticate se vogliamo, no? meno, eh, meno avanzate, questo magari chi non è un addetto ai lavori, IR no? Forex o comunque non è un nostro una persona, un trader che magari è con noi da un po' di tempo, che ormai ha studiato certe cose, lo vede assolutamente questo, no? Però per chi è all'inizio inizio, qui magari no, ok? Va bene, non è, non è che si può prendere tutto comunque sul mercato, eh? prendiamo quello che riusciamo. Qui non ho segnato nulla perché c'è lateralità ma non c'è abbassamento di vola, avete capito? Per almeno tre candele. Cioè la vola rimane sempre molto alta, anche con degli spike, quindi io questa situazione non la vado a... A prendere ok poi c'è stato questo queste queste due per esempio no guardate un po qui eccolo qua qui eh, dopo un movimento di vola si è creata un abbassamento di vola di almeno tre candele pam pam pam e poi guardate tac, tac, pin bar eh? questa è una pin bar short quindi anche qui si poteva vendere qua sotto se voi andate a utilizzare i classici stop cosa fate andate qui andate a stop bravi io invece magari usando no, delle tecniche di paracadute che mi sono creato mie, guardate qua, se mi metto al 100% della vola non mi prende mai. Ecco perché utilizzo queste tipologia no, di paracadute, non metto mai chi mi conosce, chi, chi è con noi nel platino, questo servizio operativo didattico che noi abbiamo con i Airforex, molti di voi sono qui e lo sanno, io utilizzo degli stop paracadute, stop ampi. Okay? non utilizzo stop stretti mm? quindi eh, per me lo stop è proprio un paracadute quando mi cambia completamente la view e non è che mi cambia perché esce un po' dal massimo non è questo uh, va bene? ancora anche qui guardate questo che bello questo è bellissimo questo c'è cioè un movimento super di volatilità abbassamento di vola in quattro giorni e doppio, anzi FTV questo insomma la conoscete, per chi la conosce, FTV, abbassamento di vola, FTV, FTV follow the winner, boom, movimento. Quindi siamo, stiamo tradando la compressione di volatilità. Ok? Va bene? Uh, anche questo, questo è intradabile, per esempio, anche se qui, guardate. Sempre per un occhio esperto della price action, insomma, un po' meno non tradabile. Guardate qua, movimento, la gamba qual è? È questa, è long. Ritraccia, abbassa la vola una, due, tre candele. nella nell affermazione che ho fatto prima riguardo a come utilizzarla nel trading, cosa ho detto? Ho detto attendere un segnale dei nostri all'interno della compressione o subito fuori non opero per forza nella direzione che brecca ma dove noto falsa rottura è che? Notate, avete notato, ovviamente bisogna aspettare la close di giornata dove avete notato la falsa rottura? qua sotto minimo più basso doppio minimo higher questo è un doppio minimo higher nostro trigger nella gamba precedente mm? capito? ancora e gli ultimi due? eccoli qua uno tra l'altro è attivo ora eh, guardate qua interessante compressione di vola quindi questo caviamo via. via se riusciamo magari siamo bravi compressione di svariate candele fuori esce rientra, aumenta la vola e poi guardate cosa costruisce qui la classica ehm, trap bar movimento tra l'altro poi anche un doppio mini wire successivo. Guardate che roba. Eh? Non si entra sul breakout, ma subito successivamente, qualche candela dopo, anche la candela dopo. Stessa cosa vale per questo, su cui tra l'altro ho un piccolo trade in questo momento a mercato, dove si è abbassata la vola negli ultimi tempi, quindi movimento, abbassa la vola, ieri si è formato una falsa rottura al rialzo, pin bar oggi breccata, e, eh, oggi addirittura sembra formare una, eh, anche un FTV Power, quindi conferma ancora, quindi da qui magari no, il mercato potrebbe farsi 1.05 nei prossimi giorni. Ok? Ci siamo? Ma intanto non vi ho annoiato perché vedo che siete ancora praticamente tutti, quindi mi fa molto piacere. Non vedo molte domande, eh, ne leggo una... Eh, che è di Davide. Che dice: eh, Troverò la registrazione. Guarda, non, non so ancora se metteremo questo video su YouTube o sul corso price action uh, del sito. No, non lo so, uh, quindi vedremo, vedremo un po'. Eh, mentre Michele dice, i valori di volatilità dei box sono assoluti. No, no, no, non no, facciamoci si schemi. Michele, tu sei anche un, un platinum, uh, non facciamoci si schemi. Okay, quindi non, io non, li, non guardo neanche i pips, li guardo a occhio nudo, li vedo. Okay, quando vediamo che la volatilità si restringe, si, crea una, uh, si restringe e si crea una lateralità, quindi deve essere, abbiamo detto, le caratteristiche sono abbassamento di vola rispetto ai giorni prima, range di prezzo che rimane schiacciato senza creare un trend, ovvero un mini box laterale, almeno tre barre. Stop. Poi eh, è ovvio che se io ti metto questi paletti, tu mi crei il trading system e non abbiamo capito nulla, perché stiamo facendo un trading sistematico. Il mio è un trading discrezionale, quindi deve essere un capire ragionare su quello che è sul mercato in quel momento. Ok? Va bene? Quindi 60, 70. Se un mercato in un momento, per esempio quando c'è stato il Covid, eh, tutti i mercati avevano aumentato la vola. L'euro-dollaro eh, viaggiava a 70-80 pips di media al giorno, 90, ne faceva 180 al giorno. È ovvio che se abbassa la vola anche se me ne fa 110 è abbassare la vola, no? La forza della price action è la discrezionalità, è ragionare su quello che è la dinamica di prezzo di quel momento. Ok? Ci siamo? Allora, vedete, questo qui è un trade che ho in atto in questo momento. Ehm... Um... Vi faccio vedere se riesco a mettere eh, questo, visualizzazione, grafici, qua così, oh, eccolo qua, un piccolo trade, vedete 200 dollari di rischio, quindi un piccolo trade che ho anche così, ehm. poi ce ne ho, ho anche un trade con i Turbo, tra l'altro domani magari lo vediamo, stesso trade, identico, però l'ho fatto anche nel conto Turbo, È un po' più grossino il conto Turbo, ma insomma... Ehm. Vedete dove metto lo stop io? io? lo stop non lo metto qua. Io lo stop lo metto ampio. Ma ampio ampio, a volte anche molto più ampio. Se io vi faccio vedere una posizione sul gold, sull'oro, anche questa l'ho condivisa con i platinati. Guardate qua, io sono entrato qui, altra mini compressione di vola a tre candele, fuori uscita e rientro. Guardate dove ho lo stop. Il mio stop addirittura è sopra i massimi settimanali. Avete capito? Cioè io gli stop li metto ampi. È tanto per far capire... Come lavoro io con gli stop? Poi non vorrei entrare nella, nella, nella, nella, nella situazione di rischio-rendimento, tutte queste cavolate perché sono delle cavolate. Io faccio treni di, profes, di professione da tanti anni e eh, insomma sono passato anch'io su quegli step, però no, no, no, non parliamo di rischio-rendimento per favore, perché su questo ovviamente poi c'è da fare un grande, un grande, eh, no, un grande. Mm, addirittura un webinar si potrebbe fare allora Diego dice esperienza e tanta pazienza e per rilassarsi la sera camomilla bravissimo <ride> bravo Diego eh, attività fisica respirazione, stretching tutto quanto bisogna essere molto per far trading ragazzi bisogna essere sempre molto sereni eh, perché sono sempre decisioni che si vanno a prendere no? quindi la decisione di aprire un'operazione o di non aprirla, di fare una certa cosa, di cercare l'obiettivo, eh, insomma, sono tutte dinamiche che eh, dobbiamo mantenere sempre, a cui dobbiamo mantenere, avere, fare, insomma, avere frequentemente, fare frequentemente, fare come routine, ecco, questo non mi veniva la parola. Allora, Jonathan, intanto eh, Stefano ci, ci dice ottimo. Eh, Jonathan dice. Il 28 marzo, prima del segnale che ci hai spiegato, c'è cioè una piccola pin fake out, l'avesti tradata grazie? Ma forse sì, però eh, non è il tema, no? Cioè, io sto parlando di, di compressione di vola, però andiamo a vederla perché magari c'era una compressione lì dentro. Adesso, magari, 28 marzo hai detto, no? 28 marzo, 28 marzo... Mm... no, no, no, era quella che ti ho detto no, no, no, assolutamente no, qui in mezzo c'era quella che ho, che ho spiegato prima questo avrei tradato questa no questa potrebbe aver generato un movimento c'era una gamba, però era molto rischioso. Non, io non l'avrei mai fatta questa cosa, c'era compressione avrei fatto, ecco, nella mia idea no, di entrare nella direzione non nella direzione per forza che brecca ma dove noto la falsa rottura, eccola qua tutto un movimento che creava la falsa rottura. Quindi aumento di vola con falsa rottura. Ok, Jonathan? Leonardo dice, quindi è soprattutto un eventuale pin bar che conferma questa struttura? No! Volete per forza avere uno schema fisso? Non dovete ragionare per schemi fissi per la play section. Ok? Non voglio essere drastico o sembrare antipatico ma voglio essere efficace per la vostra formazione con questa metodologia ok quindi dovete eh, cercare di togliere gli schemi in bar falsa rottura ok falsa rottura leonardo ripeto avete a disposizione dei servizi molto molto molto autentici professionali come il Mentorship Platinum, la scuola di Price Action Trading Platinum, che sono didattici, molto didattici, poi avete anche i corsi. Seguite, se vi piace questo tipo di cose, seguite. Non siamo dei... No, perché adesso purtroppo è pieno di ragazzetti, no, Che fanno le, le cose del trading. No, qui si parla di una persona che... Cioè, insomma, è, è da un po' di tempo che faccio queste cose e quello che vi dico, vi assicuro che sono uh, cose che funzionano a me e funzionano a molte altre persone che nel tempo ci hanno dato fiducia bisogna però essere come dire avere la, la pazienza e eh, sapere che ci vuole tempo ok ragazzi noi comunque vi mettiamo a disposizione un sacco di strumenti per poter un po' alla volta capire queste cose ovviamente con un webinar io non sono quello che vi dice ah con un corso diventate eh, con due mesi di trading con una no no ci vuole tempo ci vuole tanto tempo ok e speso nel modo giusto c'è gente che dice, ah, è 15 anni che faccio trading, ho bruciato un sacco di conti. Ah, ma, ma perché? Perché? Oppure c'è la credenza che io devo per forza eh, guadagnare perché comunque ho bruciato un sacco di conti. Ma che credenza è? No. Ma non ci siamo. Se noi eh, cerchiamo di eh, fare, eh, come dire, di studiare, e di applicarci, e di acquisire le giuste competenze nel tempo, le... senza bruciare conti o cose, ci arriviamo lo stesso a fare trading bene. Anche eh? c'è un po' questa... questa distorsione che... Vabbè. Allora, eh, Franco dice, un indicatore di volatilità da abbinare a questi ragionamenti? Io non uso indicatori, Franco, io non uso indicatori. Il mio grafico è bianco, è così. A volte non c'è neanche la media mobile, a 21 esponenziale se volete saperlo. Date importanza alle cose importanti, hm? non agli indicatori, l'indicatore qui ce l'avete già, è il prezzo, ed è l'indicatore più importante, poi il resto sapete dove dovete andare a studiare? Voi stessi, questo è importante, se voi sapete come ragioniamo, come ci arrivano le emozioni, siccome quando clicchiamo il mouse è tutta, ci arriva tutto da, dalla nostra testa, dal nostro cervello, se noi sappiamo gestire quello che ci arriva, vedrete che se abbiamo competenze poi tecniche in questo caso nel mio caso la price action il trading con la price action vedrete che sapete gestire benissimo il vostro trading eh? importantissimo questo davvero eh ve lo dico col cuore ragazzi non lo dico perché no è così mm, ovviamente a livello no uh, vi arriva di più quello che vi dice ah Faccio il corso, vi insegno la tecnica, il segreto del no, non c'è nessun segreto, non c'è nessun segreto. Uh, allora, Simone dice: Lezione di altissimo valore come tutti i tuoi webinar. Intanto, io ti ringrazio Simone. Poi Simone l'ho anche conosciuto. Abbiamo fatto il platino meetup e ti ho conosciuto, e abbiamo anche mangiato insieme. Se non mi ricordo male, comunque eh, platinato doc Simone, grazie. Mm, tra l'altro, fra un mesetto non è ancora fuori la pagina, faremo il Price Action Trader Day edizione 2023, il meetup annuale a Bologna a maggio, quindi insomma ci saranno un po' di, di cose interessanti quest'anno. Eh, Poi c'è Stefano che dice, scusa Ardu, se la compressione è sul weekly, dopo cerchi l'entrata su daily o entri su weekly, grazie. Bella Stefano, bella, bella, giusto, giusto. Questa è una domanda corretta. Questa è una domanda che mi piace. Ma guarda, allora sì, si può andare sul weekly e si può tranquillamente vedere un sacco eh, di cose. Uh, per esempio, no, qui vedo, vedo un po' di compressione, mm, o qualche qui. Diciamo che io tendo proprio a fare l'operazione in sé, cioè cliccare da trigger che arrivano sul daily. Quindi difficilmente proprio vado direttamente sul weekly. Il weekly mi dà l'indicazione della della direzionalità, della struttura, quindi, come dire, mi dà il piano, no? Mi dà la... è la bussola, è un po' il Google Map, è un po' il, il navigatore che mi dice, guarda che da Rovigo, dove vivo io, ho il mio ufficio, a Milano, eh, ti conviene passare per Verona, Brescia, Bergamo, eccetera, piuttosto che andare per, fino a Roma, per poi tornare su da Firenze e andare a Milano, no? È questo che mi dice il mio, il mio navigatore, che è il mio grafico weekly. E quindi io tendo poi... A uh, mh, andare direttamente sul, sul, grafico, uh, sul grafico daily. Quindi preferisco fare questo per quanto riguarda le compressioni. Eh? Eh, per quanto riguarda altre tipologie di dinamiche di prezzo, trigger, swing, eccetera, eccetera, può succedere che vado direttamente sul weekly, soprattutto se c'è una situazione molto chiara a livello strutturale allora po e anche dipende un po' dal mercato posso anche andare direttamente su weekly, per questo tipo di dinamiche no, solitamente a meno che non ci sia qualche, poi è sempre è un no generale no? che a me non piace tanto parlare in generale no? perché poi il mercato è fatto di sfumature e a me piace andare su queste sfumature lavorare su questi dettagli però in generale ti dico di no non, non, vado sempre poi sul daily e sul daily cerco di trovare gli spunti necessari, gli spunti buoni per fare delle cose, va bene? Allora Antonio mi chiede, eh, buonasera, operi con le opzioni? No, no, no, no, no, io sono un trader, uh, fai conto che uh, ho 42 anni, sono quasi a 43 purtroppo, Um, e opero da quando praticamente nei primi, le prime operazioni le ho fatte intorno ai 25 anni, eh, ma erano cose tipo in banca, robe così, e sono sempre stato un trader direzionale, quindi non un trader in opzioni che magari invece si lavora anche più sul tempo, su queste cose. Perché? Perché poi mi sono creato il mio vestito, mi sono creato le mie, le mie metodologie, quella che un po' una parte, una piccolissima parte, ne abbiamo parlato oggi, una piccolissima parte, e ehm, ne ho sempre giovato. Okay, quindi io eh, ho iniziato a operare, eh, ovviamente ho fatto i miei studi, le mie, le mie evoluzioni, ma mh, mi sono subito trovato bene con il mio approccio, quindi mi sono subito trovato in armonia, tranquillo, sereno, sicuro no? su quello che facevo e quindi non ho mai sentito la necessità di fare anche altro, forse per questo. Poi, Antonio, riconosco che probabilmente le opzioni sono anche un ottimo strumento e tutto, tutto quello che vuoi, ma io personalmente operando così opero bene, eh, faccio i miei obiettivi, spesso li ho anche superati. Eh, condivido la mia operatività appunto sul servizio Platinum di Airforex che trovate qui. Più che altro in ottica didattica per farvi capire come opero, molti di voi tra l'altro sono qui, mi fa piacere vedervi. Uh, e mi trovo bene così non, ho, non, ho, non sento la necessità di dover avere aggiungere altre cose al mio trading eh, quando, quando sto bene guadagno il, quello che per me è il giusto rischio il giusto e non ho eh, volatilità eccessiva nel portafoglio non ho drawdown particolari sono direi molto costante nei miei risultati quindi eh, per me va bene così quando sentirò il bisogno probabilmente di andare eh, su altro magari ci sarà, non lo so, però al momento tanti anni, e ho conosciuto anche tanti opzionisti ovviamente, perché quanto pensare, io faccio, ho fatto, faccio anche coaching, no, one to one, ho fatto negli anni, ne faccio molto meno ormai, eh, però eh, quando ero nell'altro ufficio ricordo insomma gente che veniva da tutta Italia, non solo da tutta Italia, anche una settimana intera da me, in ufficio a fianco a me, e hm, ho conosciuto tanta gente, anche professionisti che sono venuti da me negli anni che facevano varie opzioni, volevano avere delle strategie per il trading direzionale, molti addirittura poi fanno, fanno anche i formatori che sono venuti da me, eh, ve lo dico proprio, non dico i nomi ma molti sono venuti anche da me e, eh, e quindi ne ho conosciuti di opzionisti, e riconosco che insomma può essere un bellissimo mondo io personalmente non lo faccio però ok, non perché non lo faccio io, che no. sicuramente è un bellissimo strumento Uh, maurizio dice buonasera la compressione può essere utilizzante utilizzante la compressione può essere utilizzata forse vuol dire anche su time frame più piccoli per esempio h1 no no no <ride> perché dovete andare sullh 1 quando avete un daily guardate questo qui è una candela a un'ora fatta di 20 scusate eh, sono 24 candele a un'ora e vi dice già tutto anche questa guardate ieri 24 candele a un'ora. E vi dice già tutto. E io entro short vi faccio il mio trade. E guardate un po'. Guardate, vi faccio vedere, vi prendo una vi faccio vedere una cosa. Oggi l'ho fatta in trading room platinum, però voglio farla vedere anche voi oggi. I motivi per cui non faccio il trade sono molti. Ok? Tra cui uno anche, che è matematico ve lo posso fare è l'ultimo esempio tanto manca poco alle 7 ma chi se ne frega ve eh? lo posso fare avete voglia di vedere questo esempio anche per rispondere a Maurizio eh, ottimo Stefano allora prendiamo eh, io sono un trader eh, anzi sono un price action trader ecco allora io eh, sono stato non voglio fare quello che io sono stato però è la verità sono stato il primo in Italia che ha parlato di price action, eh? tantissimi anni fa, nel 2009 col blog, inizialmente, poi nel 2010 col sito, eh, ho fatto il primo evento al Michelangelo di Milano, ancora nel 2009, novembre 2009, eh, proprio dedicato alla price action, quindi persona, quindi di price action un pochino ne so, okay? quindi eh, oggi è un po', è un po inflazionato questo, questa parola, price action, però il price action trader è colui che opera... Time frame alti, daily, weekly può esserci un 4H solo a conferma di un daily. Ok, quindi io che cosa faccio? Lavoro su principalmente. Guardate, vi faccio vedere su questo: 1, 2, 3, 4, 5 coppie di valute, un paio di materie prime, ore e petrolio e qualche indice, SP, Nasdaq, Germania, Italia. Stop ok? non faccio tante cose uh, tac. quindi cosa succede? succede che io, ve lo dico proprio personalmente faccio in media faccio in media uh, prendendo tutti questi mercati il mese scorso ho fatto, comunque prendendo in media gli ultimi 4 anni faccio in media 8 trade al mese ok? prendiamo un trader Intraday, neanche uno scalper. ok? Un trader intraday, ditemi voi, un trader intraday normale, quindi uno che opera su 15 minuti, 30 minuti, un'ora più o meno, c dal 5-15-30, un'ora più o meno. No, trader intraday, uh, ditemi più o meno quanti trade al mese fa un trader intraday. Ditemelo voi che voglio. Aspetto la vostra risposta eh? sui 40, Stefano dice, cioè 40 trade in un giorno, Stefano, ma penso un po' meno ah, al mese, no, no, no, no, al giorno vorrei sapere, al giorno quanti ne fa al giorno, al giorno, no, non al... 40 al giorno, no, sono troppi, diceva al mese. Eh, possiamo anche fare una divisione ma al giorno essendo un trader intraday il trader intraday cosa fa? cerca opportunità durante il giorno e le chiude a fine giornata già si limita in questo caso, in questo caso voi provate a pensare un trader intraday si limita perché eh, non fa correre il profitto L avete capito? cioè si limita, questo non è che lo dico solo io lo dice anche il grande Larry Williams cioè si, eh, si limita nel profitto allora, qualcuno dice una cosa: dice, io vedo più o meno noto che la media che voi mi state scrivendo qui in tre, in, nella chat è 7. No? Avete scritto alcuni, avete messo un po' di più. Eh? Facciamo 7? Potrebbe essere dai 6, 7 al giorno. Qualcuno mette 5, 6, bene o male, no? 7? Potrebbero essere 7 trade. Se hanno qualche mercato, 7 trade la mattina e pomeriggio, voglio dire, no? 7 trade. Ok, quindi facciamo 7 trade al giorno. Che è quanto al mese? Se noi prendiamo 21 giorni di mercato mediamente, per 7 trade sono 147 trade al mese. Ok? Questi. Quindi abbiamo detto 7 trade al giorno per 21 giorni di mercato aperto, sono mediamente 21, ve lo dico io, 147. Li mettiamo qua. 147 trade al mese. Quindi adesso io non sto neanche andando per rispondere a Maurizio che mi ha chiesto se va ad utilizzare i frame più piccoli. Io ho detto di no, no, no, tre volte. e Adesso l'ho detto altre tre, quindi sei. Uh, uso una, una cosa matematica per farvi capire quanto è uh, svantaggioso. Però io potrei dirvi che anche la price action su dei frame più piccoli è meno accurata, no? Potrei dirvi tante cose in più. Però sono più... Non voglio rifilosofiche, perché non è così. Però voi potreste, come dire, afferrarle in questo modo. Io voglio farvi proprio un esempio anche solamente di quello che vi costa. Allora, eh, 8 trade al mese, benissimo. Mettiamo che noi mediamente, mediamente mh, con i G abbiamo lo spread, no? Denaro lettera. Mediamente con i G abbiamo, facciamo esempio, uno, uh, un, un, una commissione. Finale di cosa mettiamo uh, facciamo esempio eh, ovviamente che i due trader tutti e due abbiano un capitale di 10.000 euro 10k tutti e due quindi un capitale piccolino non che si può vivere i trading ma comunque qualche soddisfazione si può anche prendere ok quindi abbiamo questi 10k bla bla bla mediamente con i g abbiamo una commissione finale facciamo per il tipo di size che utilizziamo di quanto un euro ormai sì, assolutamente sì, anche meno in realtà, eh? io vi dico anche meno, però un euro. Qui il trading intraday mediamente, mediamente ha una commissione di quanto? Allora noi teniamo un euro, in realtà è di più, sapete perché? Perché eh, mediamente chi fa un trading intraday ha degli stop più piccoli e utilizza una leva maggiore, quindi una size più grande, quindi se io utilizzo invece di una size di non so, un euro a punto, eh, o di 2 euro a punto e io ho, facciamo esempio utilizzo una size di 2 euro a punto sull'euro dollaro e ho uno spread di 0,6 sono 1,20 euro no? 2 per 6, 12 1,20 euro, ma chi va sull'intraday avrà molto di più di questo perché magari invece di usare 2 euro a punto usa 7 euro a punto 10 euro a punto vero? però io non voglio fare, <ride> non voglio infierire tengo sempre un euro a punto facciamo esempio che entriamo con la stessa size 10k di conto e questo è bene guardate qua il trader che eh, il price action trader al mese di spread spende 8 euro ovvero 8 euro mese commissioni ovvero all'anno all'anno sono esattamente 8 trade al mese per 12 8 per 12 sono 96 trade quindi 96 euro uguale 96 euro anno che su 10.000 euro di conto quanto è? quanto influisce percentualmente 96 euro? lo 0, quanto? 96 diviso 10.000 per 100 fa 0,96 lo 0,96% del mio conto se io sono un trader intraday che fa tutti quegli eseguiti giustamente perché faccio 7 al giorno cioè più o meno che è 147 quindi io cosa faccio? 147 per i 12 mesi fa quanto? boh, andiamo a vedere 1764 quindi io spendo 1764 di spread di commissioni ok? che su 10.000 sono uguali a quanto? 1,76 no, di più, 17 17,64% quindi uh, quindi io price action trader con un trade mi pago le commissioni di un anno, 0,96%. Io, trader intraday che fa 7 eseguiti al giorno, con uno spread bassissimo tra l'altro, devo fare almeno, per andare a break even a fine anno, il 17,64% del mio conto e poi iniziare a guadagnare. Maurizio, convieni con me che ti conviene andare sulla qualità invece che sulla quantità e lavorare su Daily su Weekly sono stato eh, un po' un po' così eh, matematico, ma è questo, eh, quindi, oltre a tutte le cose che dico sempre relative alla price action, cioè al fatto che comunque la price action ha un'accuratezza grafica maggiore sul daily, sul fatto che tutti i time frame sotto il giornaliero sono dei time frame creati dall'uomo. Per creare ordine nel disordine. Non esisterebbe. Cos'è? Chiusura a 15 minuti. Che, cosa? che chiusura è? Non esiste. La chiusura della borsa, invece, è un'altra cosa. La chiusura weekly, è la chiusura di tutto il mercato, della liquidità, chiude veramente. Ok? In più a questo ci mettiamo che un trader in intraday che non va sulla qualità, fa ma metti anche che ne faccia la metà di questi trade, ragazzi. Ne invece di farne 7, ne fa 3 al giorno. Comunque stiamo parlando di altre... Quindi io personalmente, quando poi ho deciso di fare questo come lavoro, eh, ho anche messo insieme questi pezzi. Io ho fatto delle esperienze anche di trading, 3D, anche abbastanza spinto, voglio dire. Ho capito che in effetti eh, ci sono delle, delle, degli svantaggi già con cui parti che sinceramente quando posso fare la mia vita tranquilla e, e, e riuscire a guadagnare comunque bene, mi faccio la mia vita tranquilla e guadagno bene. Tra l'altro, anche, mettiamoci anche il fatto che voi provate a pensare a livello di stress e a livello solamente di decisioni che voi dovete prendere in un trading intraday rispetto a un trading multiday, decisioni che vi costano denaro, che, cioè, quindi decisioni che creano emotività, Quindi tutta questa sfera, io non l'ho neanche toccata, ho toccato solo una sfera esclusivamente numerica che già svantaggia. Impensate poi a tutte le varie sfumature che, hanno, che, che creano impatto. Va bene? Maurizio dice, assolutamente illuminante, convengo con te su tutto, grazie. Bene, mi fa piacere Maurizio. Stefano dice, sul bonus Trader's Mindset Day di Antonio è tutto molto dettagliato, eccezionale regalo di Airforex. Grazie, bene, bene Stefano, fa piacere, fa piacere. Adesso abbiamo questo bellissimo weekend dove faremo la gestione emotiva, sarà molto, molto, molto approfondito e non vedo l'ora. Bene, bene. Va bene ragazzi, allora io spero di avervi dato un buon eh, supporto quest'oggi sulle compressioni di volatilità ma anche alla fine vi ho tirato anche eh, in ballo no? il trading con la price action eh, e il trading classico insomma che... perché poi siamo un po' portati tutti a pensare che il trader deve essere colui che ogni giorno fa operazioni, che è lui quello che è quello sempre davanti ai grafici cioè, io sinceramente sono un trader, mi sento assolutamente un trader a 100.000% che non si può dire, ma lo dico lo stesso, e sinceramente non sono sempre davanti ai grafici e non faccio operazioni tutti i giorni costantemente, voglio dire. <ride> Va bene. Allora, Leonardo, lezioni di altissimo valore, complimenti. Grazie, Leonardo, grazie, Diego, grazie a tutti. Allora, io vi saluto, vi auguro una buonissima serata. Io, ovviamente, come al solito, dopo cena mi faccio la mia camomilla, quindi anche voi fatevi la vostra camomilla, camomillatevi, come mi piace dire. Vi auguro una buonissima serata, chi è qui ed è un platinato ovviamente ci vediamo domani mattina alle ore 9.10 nella Trading Room del Platinum, che per chi non è un platinato vi ricordo che domani sul canale YouTube di IG eh, saremo io e credo Andrea a fare la classica Turbo Trading Room con IG, quindi sicuramente sarà bellissimo, ci divertiremo e magari parleremo appunto dell'euro-dollaro che ho aperto anche di là. Grazie a tutti, un saluto, a presto, buona serata.